vogliamo oh, yeah, i pezzi dai, vogliamo i pezzi dai oh cazzo, basta basta, basta vedi neo spianto spaccio un libera naccio culo mannaggia cardarella vedi neo spianto spaccio un libera naccio culo mannaggia cardarella In Portugal, you are Portugal, not my father. You are not your father. You are non oh, la mia vita, ma questa è la casa di quarto, eh. Così ho iniziato su Twitch, ragazzi. Così, ecco qua. Allora, ah, abbasso la musica che è copyright blum, blum. Mamma mia. Ma questo qui è Natale 2019. Sì. Cioè, feci la prima live, mi piacerò 10 clip di eh, questo. Allora, stavo un po' brillo, oggi <ride> Madonna mia, quattro spettatori, Tonnuzzo eh! Tonnuzzo non vi dico le bugie! Non vi dico le bugie! Tonnuzzo 77! Era lui! Era lui Tonnuzzo! È <ride> Founder eh! I tannuzzo, tannuzzo. Il Il render dava con 4 VG alla volta! Oh, Nooo, no, che no. clip sono questo? Giacomino, Giacomino! <ride> è lui! È scappato la tattica! L'ho comprato, l'ho comprato! Mi facevano i raid i modificati! Ma no, è pioggia dorata Ma no, questa è storia, vai giù Questa è storia Talente per la puzza No, questa è storia, Brian C'è scala che gunfiga. Mamma mia, che ricordi, vai giù Quel letto No, da qua, Fortnite, ricordi, Brian Mamma eh, no, ma che ragazzi, mappa no, è, è volo, ma Guardate è la è mappa pechissima. di Fortnite, raggio. Guardate la mappa di Fortnite Non, non è una bugia, vai no, tanto spettatore no, Ma che te butto io, dentro in bottiglia d'amaca no. guardate il timer della maratona, non è fake, ve lo posso assicurare 551 ore restanti questa ragazza è vera Porco Dio! Me lo ricordate adesso con la a Milano! Porco Dio, la Madonna, pecorina, malaccia, la Madonna, la Madonna! Mamma mia, che emozione! Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear. It will take my birth and I get back. Might be time for me to face the best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we'll do damage to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just younger, but Maria, tutto a posto, Maria, tutto a posto. Siamo riusciti a scappare dalla centrale, Maria, sì, sì, Maria, sì. Una scelta difficile, ragazzi. Lo so, Milano è il centro di tutto, me l'hanno detto un sacco di loro già, per il film Milano. Che qua c'è un sacco di opportunità Devo dire pure come faccio io a vivere così Sì lo so che ci sono i pro e i contro Però ci sono un sacco di pro O ti trasferisci in periferia di Milano E lì i costi sono più bassi E ti puoi permettere con un po' di più Magari anche una casa come la tua C'è anche un'altra questione maestro Ernesto mi deperisce se lei se ne va Eh infatti Ernesto è molto contrario a Eeeh Oh, taci, Tua figlia di puttana. Ma che cazzo fa? Eh, c'ha lo stop e non si è fermato. Ti fai l'estilo, ti fai l'estilo, ti fai più bello La è, la simona, è la Per conquistare una ragazza bisogna anche saper creare l'atmosfera giusta. Le faccio vedere. Prima cosa Alexa abbassa le tapparelle. <ride> Vediamo un po' se riusciamo a smuoverlo. Sissio gamer. Ah, ma questo uno scam! 4,99 il minimo. Allora metti la cassa 3 euro, però ce ne servono 4,99. Oddio, ho sbagliato qualcosa. Ah no, eccola! Oddio. Che è successo? Oh. Altro 50 euro! Oh! Oh! Eh! Eh! Io volevo un po' di musica, maestro. Ah! Ci sta cambiando niente, Basta È crashato il maestro Si sta in balla tutto <ride> Si sta in balla tutto Cassone Una alla volta se sta in balla tutto Ragazzi si sa che Ma quanti soldi! Ma quanto è durato Si è ballato Streamlabs Oddio Oddio Oddio Oddio Oddio Oddio Porco Oddio Che Od faccio che fai? Ah musica, grazie Sisto Gamer ma se escio pazzo Ragazzi, penso di averli bruciato qualche neurone. Ma chi è in giotto, però? A chi volete che sia? Parliamo con le donazioni. AI è Fili. Ma sei pazzo, Fili, che hai fatto? Io però avevo messo un altro paio di musiche, mi ricordo. Ah. Ah, eccola qua! Porco dio, 529 euro! Ma sei battito, fieri! Fai, ma da, fai, ma da, fai, ma da, fai, ma da, fai, ma da, fai, ma da. Guarda caso, no, non silence my brain. Yeah, I gotta Comunque io lo dico qui davanti a 5200 persone, se Gischianto vuole una mano, ma seria, e vuole essere operato, mi contatti o comunque lo contatterò io. Beh. Gischianto l'unico modo che ha di non morire entro due o tre anni è di fare l'operazione il prima possibile. Non gli voglio porta sfiga, mi sembra un bravo ragazzo. Se vuole, gli do una mano Cioè, ma uno che mi dice vicino a me che, che, non, duro, che non durerò neanche due o tre anni Ma che, che, che, che cazzo di risposta devo dare? Vai giù, ma state ragionando bene, raga. Ma state ragionando bene Oh, ma che cazzo di! Mi incazzo sì, mi incazzo Non mi calmo un cazzo, non mi calmo Non mi calmo un cazzo Perché non si dice così a una persona Ostaru ugano ste vaje no ste giran o ste udano ste racendo pre o ste Io non me ne sono reso conto, perché il comico si è fatto dopo tre anni, l'ultimo eh. Comicon. Io oggi me ne sono reso conto, io a Napoli è una cosa esagerata. Oh Chef Franco che fa live a casa sua. cioè io posso eh, fare eh. collaborazioni con napoletani. E, e ci capiamo, eh, stesso murismo, stessa goliardia, e questo e quell'altro. Purtroppo Milano non mi ha saputo da nè, e io non ci voglio restare più. Ma eh, io ho trovato delle chiavi, ma com'è possibile? Io ho trovato le chiavi della borsa, vai giù Cioè, di che cazzo sono ste chiavi? Oh, di chi sono, oh Cioè, e non apro la mia porta, mi sa Cazzo? Eh, ma com'è? Vai giù, l'hai trovata la cazzo, stai pazziando <ride> L'ho trovata la cazzo, vai giù L'ho trovata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 Sì, è... sono il Cibitero, un civile che mi sono provato E è, proprio... è <ride> Sono fiero di essere obeso Vi aggiorno su Instagram nelle storie La maratona finisce qui Io vi ringrazio per tutte le donazioni Per il supporto E per compagnia mia qui Ciao ragazzi, alla prossima live metti un po' di musica Come <mess> si fa, come <mess> si fa Solo avuto lo strappa Non vedo ogni cosa che faccio Però non vedo Ma non vedo Guarda La maratona finisce qui Io vi ringrazio Per tutte le donazioni Per il supporto E per <ride> ogni giorno Compagnia mia qui Voglio oh, bene